dell'argomento, noi stiamo facendo un po' di metodologia, vediamo alcuni rudimenti base, no? Partiamo sempre da campionature di testi quantomeno strani, e poi dopo vediamo di recuperare attraverso le scritture eh, una metodologia di lavoro che credo sia importante per voi che eh, diciamo frequentate un po' il canale da tanto tempo. Allora, io vi propongo un testo di Matteo, però essendo una diretta io vorrei un po' di in, come devo dire di di scambio immediato di, di, di dialoghi e di domande eccetera. E vi propongo il testo di Matteo capitolo 1 dal versetto, 20, il versetto 23 che mi interessa però proviamo a leggere anche il versetto prima il 21 il 22 anche se avete la bibbia se non l'avete prendetela ciao ciao Zan. e non voglio fare delle cose particolarmente difficili di esegesi però vi devo far vedere come si lavora in questa settima lezione di metodologia dimmi samantha sei col microfono aperto dimmi eh, stavo chiedendo matteo 21 o 1 uno, versetto 22, ah, okay. 23, 24, insomma quella roba lì. Ecco, ecco, ecco. A un certo punto noi ci troviamo di fronte a un testo quantomeno... ciao Ciro, buonasera. Eh, facciamo finta che vi ho già salutato tutti perché sennò mi interrompo sempre per fermarmi, insomma. anche se ho iniziato prima, eh, perché dovevo iniziare a 18, però ci, so ci sono dei lavori sopra, al piano di sopra, se sentite i rumori in Pneumatici: gente che è che non vi preoccupate. Ci sono dei lavori che dureranno dieci giorni, ecco perché devo fare di sera, magari domani sera faccio proprio sera sera sera, allora, capitolo 1: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta per, eh, che era stato detto per mezzo, detto dal Signore per mezzo del profeta. Ovviamente il profeta è Isaia, eh, secondo la traduzione della 70 dice ecco la Vergine concepirà e partorerà un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi la domanda che vi pongo è eh, Gesù è mai stato chiamato Dio con noi Emanuele o sì o no non ci sono delle alternative mi pare nel no. nuovo testamento no? No, mai più. La risposta è no. Però sappiamo che lui è il Dio con noi. su Questo non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Il testo della settanta dice la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Giusto? Ma il testo masoretico che voi avete sotto, perché voi avete la traduzione del masoretico, che cosa dice? Eh, in merito a questo discorso dell'Emanuele, a Isaia 7 capitolo 7 versetto 10, il Signore parlò ancora ad Accaz dicendo poi vedremo chiesto: Signore chiedi un segno dal Signore tuo Dio dal profondo degli inferi oppure lassù nel cielo ma Accaz rispose non lo chiederò, non voglio tentare il Signore allora Isaia disse ascoltate casa di Davide non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate anche stancare quella del mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Mi fermo qui, poi continuo. Qual è la, la grande differenza tra la settanta e il masoretico? La 70 cosa dice? L'abbiamo letto prima. Non, non traduce dire noi. La 70, la 70, beh, dire Dio è con noi. La 70 dice che sarà chiamato Emanuele. Non si dice Invece da chi. Invece il, il testo masoretico dice che Dio stesso lo chiamerà. No, il testo ma masoretico dice che la Vergine concepirà e porterà un figlio che chiamerà Emanuele. Che... È la Vergine che chiama Emanuele. E la Vergine, ho scambiato le parole. È la Vergine. Quindi da un lato abbiamo. Nella 70 che fa norma nel Nuovo Testamento, eh? fa norma. Nella 70 è chiamato Emanuele, da non si sa da chi, sarà chiamato, da tutti, da qualcuno, non si sa, mentre il testo masoretico è la Vergine, che lo chiama Emanuele. Già questo è un primo chiarimento. ma questo Adesso una domanda. Ma sì, eh, per gli ebrei il nome chi lo dava? La, la madre o il padre? No, no, è sempre il padre il giorno della circoncisione. Okay, poi qua non dice che il suo nome è dice sarà chiamato è un'altra cosa nella 70 non si sa da chi e nel masoretico la madre lo chiama così però il nome lo dà il padre il giorno della circoncisione e prima del giorno della circoncisione non può rivelare a nessuno il nome del bambino non ne può proprio parlare ma questa è una legge che non, non c'è qui, però c'è, eh, perché se chiedete a qualunque ebreo ve la spiega bene, perché è una cosa piuttosto comune, anzi totalmente comune. Adesso noi, eh, di fronte a queste due cose, adesso noi abbiamo due possibilità. Poi andiamo avanti nei Vangeli sperando di trovare l'Emanuele e scopriremo che sarà chiamato Dio con noi, perché Yeshua è il, è il nostro Dio, è lo Enu, quindi no? Il nostro Dio lo sappiamo ed è una verità. Punto. Lo scopriamo alla fine dei Vangeli o addirittura nel Vangelo di Giovanni, anche se questo è Matteo, eh, eh, fin dall'inizio. Oppure facciamo il discorso diverso perché dobbiamo capire alcune cose che non quadrano. Perché ne, nel Nuovo Testamento non è chiamato Emanuele, se non in questo versetto. Quindi quel chiamato generale a chi? Nella Bibbia no. È una professione di fede, certamente. È il Kyrios, è il Tetagramma. È sicuramente il Dio con noi, ma nessuno lo chiama così. Quindi eh, dobbiamo a questo punto ritornare al testo e andare avanti. Perché quando voi parlate con un ebreo, state bene attenti, e gli dite che questo testo è un testo che riguarda Gesù, che è la Vergine Maria, Vergine, qua è Vergine, lasciamo stare il concetto giovane donna-vergine, che è la stessa identica cosa, nella settante è proprio più chiaro il discorso della, della, della, della, della Vergine, però è chiaro anche qua perché giovane donna, l'Armà chiaramente è una giovane donna, quindi si presume che sia Vergine perché sennò no l'avrebbero già lapidata, quindi poi è la moglie del Re, figuratevi un po': è una delle mogli del Re per la precisione, non la moglie del Re. Quindi, ma lasciamo stare il discorso della Vergine, a me interessa quello che viene dopo, perché dopo a un certo punto dice, egli mangerà panni e miele. Sempre capitolo 7, finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene, poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Qui parla di due re, sta parlando ad Achis: Dice io, due re che tu temi, e poi il Signore prenderà su di, su di te, manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, i giorni in quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda, manderà il re di Assiria. Quindi abbiamo due problemi. Abbiamo due problemi. Il primo problema è che questo bambino deve saper discernere il bene dal male, che è il peccato originale di tutti gli uomini, e non mi sembra molto consono a Gesù, il secondo, la seconda cosa che stona è che dice che il suo paese sarà abbandonato a questi due re. E nella storia di Gesù, questi due re, nella sua storia da bambino, da grande, non c'è, come non c'è nemmeno il fatto che manderà su di te praticamente, una catastrofe pari a quando Giuda si staccò dai franci, cioè dalle tribù del nord. È vero o non è vero? Ha creato questo problema? C'è questo problema o non c'è questo problema nella cristologia? A voi la risposta? Nessuno parla? No, non c'è. Non c'è il problema. Quindi, quindi Gesù... A 3-4 anni mangiava pane e miele, poi ha cominciato a discernere i bene del male, quindi facendo il peccato originale. E mentre lui era piccolo, sono arrivati due re che hanno distrutto Israele. No, non, non, non c'è questa roba qua. Eh, appunto, allora c'è un problema. Ah, ho ah, capito. Cioè, eh, non c'è questo re. problema dei due re. Non posso dire. Anche... Come? Oh. Sento male, Cesare. Io non sento. Però riguardo un'altra persona. Diciamo che c'è un problema. Sì, sotto. Che abbiamo frente, eh, Noi abbiamo frainteso la profezia, di. Ma aspetti, non, non, non mi sento. Caspiterina. No, no, allora sento un attimo. Allora, allora eh, noi non possiamo negare che Matteo, che è un Vangelo, abbia applicato a Gesù qualcosa che storicamente è strana, perché il Vangelo ce l'ha sdoganato. Quel bambino deve essere per forza Gesù, ma se io vado da un ebreo e glielo vado a dire, lui cosa mi risponde? Chi è stato re di Israele? Cioè, scusate di Giuda in questo caso. Noi diciamo Israele ma poi Giuda. Chi è stato re di Giuda? Dopo Acaz. Bene. Gli ebrei ti, ti dicono che, com'è, Ezechia. È stata Ezechia. Solo che qui c'è un problema enorme. Il mistero diventa ancora più grosso perché a questo punto non ci basta questo testo e dobbiamo per forza per forza di cose a fare che cosa dove possiamo andare adesso a vedere per risolvere questo problema secondo voi sempre nella bibbia eh? dove possiamo andare perché qui abbiamo già la prima risposta è i figli di Israele, ma Andare non è una risposta. In... Allora, seconda re seconda re capitolo 16, dobbiamo apprendere sempre seconda re e cronache. Quando abbiamo un problema con un re o di giudo di Israele, <ride> dobbiamo cominciare sì, a lavorare per forza. con i nomi e gli anni, perché se no. Se eccoci, noi eccoci. non capiamo che eccoci. tutti i segreti della Bibbia sono dentro i nomi e nella conseguenzialità delle Toledot, noi è inutile che leggiamo la Bibbia. Dice, ma è una cosa noiosa? Può essere noiosa finché volete, però noi finché non facciamo così non possiamo studiare. Non, non riusciamo a studiare. Ripetiamo solo le cose pappagallo. Non sto parlando di voi, sto parlando con voi. E prima di iniziare a leggere questo Seconda Re, capitolo 16, dobbiamo ricordare sempre un'altra cosa. Visto che noi abbiamo parlato del profeta Isaia, aprite bene le orecchie, noi dobbiamo vedere quando parliamo dei profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, ma tutti i profeti, tutti e quindici profeti biblici, scrittori, dobbiamo sempre prendere carta, penna e calamaio e segnare a questi profeti con chi hanno parlato sapere che politica e religione è la stessa cosa tutte cose che io vi dico ormai da tempo da, da, da mesi, forse da anni e adesso dobbiamo quagliarle visione di Isaia figlio di Amos che ebbe su Giuda e su Gerusalemme quindi il regno del sud nei giorni di Ozia, Iota Acas, ecco che ci siamo e re di Giuda quindi Isaia ha profetizzato solo con quei quattro re lì perché lui era consigliere di corte, oltre che sacerdote. Ci siamo? Ecco perché abbiamo trovato Isaia 7. Benissimo. E siamo un po' agli inizi del, del, del, regno, del regno di Acas. Bene, adesso andiamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 16. Sentite e guardate l'anomalia. Perché gli ebrei vi dicono che la vergine è la mamma di Akaz, scusate, la moglie di Akaz, una delle mogli è la, la madre di Ezechia. Perché Ezechia è stato un grande re. Aprite le orecchie: un grandissimo re. C'è cioè lui e Giosia, suo nipote. Sì. Avrà un pessimo figlio, ma un grande nipote. D'accordo? Nell'anno 17, nell'anno 17 di Pechach figlio di Romelia divenne re Acas figlio di Iota re di Giuda mette sempre anche il nome del, del, del, regno, di, del regno di Israele del nord Attenti adesso, quando divenne re aveva vent'anni e regnò 16 anni a Gerusalemme fermiamoci qua se io vado al capitolo 18. Del secondo libro dei re, vedete è noioso studiare? Questo è sempre un discorso carsico, no? come dico io. Cioè, nell'anno terzo di Osea, figlio di Ela, re di Israele, perché si cita sempre, se c'è primo, il regno del nord, e quando si cita il regno del nord, si cita anche il regno del sud, perché la, crono, la cronografia, la cronologia deve andare uguale. I cronografi devono essere puntati sulla stessa linea. Divenne re Ezechia, figlio di Acas, re di Giuda, quando egli divenne re, aveva 25 anni e regnò 29 anni a Gerusalemme. Quindi, se gli ebrei dicono che il figlio di Acas è Ezechia, dicono una fesseria, perché Ezechia, quando Acas diventa re, aveva quasi 10 anni. E questa è matematica, eh? Avete capito o no? Sì, sì, molto bene. Cioè Noi dobbiamo vedere questo Emanuele. E noi diciamo che è Cristo perché lo dice Matteo. Loro ci dicono, no, l'Emanuele, il Dio con noi, è stato con noi quando c'era Ezechia, perché è stato un grande re. Verissimo, verissimo. Su pare era una bestia, verissimo. Il problema però è che quando che quando Acas divenne re, suo figlio aveva già quasi dieci anni e la profezia, la rileggiamo, la profezia di Isaia, al capitolo 7, la profezia di Isaia, al capitolo 7, la rileggiamo, dice esattamente così, il signore parlò ad Akas dicendo: Chiedi un segno al tuo signore, ma calcolando che era già re. Se noi guardiamo sì. il del capitolo 7, nei giorni di Akas, figlio di Jotan, figlio di Re Ozia, di, di Giuda, no? di Perachia e Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muovere guerre, ma non riuscirono a espugnarle. Due re, due re marciarono. Se voi leggete il capitolo 7 di Isaia, parla di due re. E dice, chiedi un segno al Signore. Il Signore disse, versetto 3, a Isaia, vai incontro ad Acas, tu e tuo figlio, Siar di Azub, brutto nome aveva il figlio di Isaia, Siar di Azub, fino al termine del canale. Fai attenzione, stai tranquillo, non temere, e digli che i due tizzoni fumosi, Rezin degli, de, re degli Aramei, Rezin e il figlio di Romelia, Re, poiché gli Aramei e Efraim figlio di Romelia hanno tramato male contro di te questi sono i due re ci siamo fin qui? e la profezia dice che il bambino mangerà panna e miele finché in panni rigettare e scegliere il bene sarà abbandonato il paese di cui temi tu i due re quindi era già, era già re Acas siete d'accordo o no? eh? ci siamo? o no? Non è difficile, eh? Nessuno parla. Allora è difficile. Che stiamo leggendo. Ah, leggiamo, allora leggete. Quando avete finito me lo dite. <ride> allora. È chiaro che Ezechia aveva quasi dieci anni quando è diventato re? È chiaro il discorso o no? O vogliamo rivederlo? Gli ebrei dicono che l'Emanuele è Ezechia e invece no, perché Ezechia dice qua al versetto 2 del capitolo 18 quando egli divenne re aveva 25 anni re no, 29 anni in Gerusalemme quindi aveva 25 anni il problema è che Acaz, quando divenne re, aveva vent'anni e regnò 16 anni a Gerusalemme. Ciao Fatima! Ecco una colonna del canale che arriva, un'altra colonna. Allora, vi è chiaro questo discorso di, di quasi dieci anni o no? Perché questo è il centro di tutto, eh? se non è chiaro. chitaccia conferma che non è chiaro e, e mi preoccupo scusi, perché prof. non è un conto difficile Come scusi prof allora sì. quando Acazar ha incominciato a regnare Ezechia aveva già dieci anni? È quasi dieci anni per forza lo dice, lo dice lo dice il testo lo dice che quando lui divenne re aveva vent'anni venticinque anni e regnò ventinove anni aveva venticinque anni suo padre ha regnato sedici anni quindi eh, era già nato. Sì. Da più di nove anni era nato. E quindi mm. quando c'è la profezia del bambino che deve nascere, non poteva essere Ezechia. Mm. Sì. Per forza. Era già il re almeno da un anno perché gli arrivano gli invasori e sono arrivati davvero. Lui aveva paura degli invasori, sono arrivati e gli hanno distrutto la città, il paese. Si è salvato solo Gerusalemme. Questa è la storia che lo dice, se leggete il capitolo 16, e, e ecco. Allora qui il mistero diventa ancora più interessante perché si stanno sbagliando gli ebrei. Sta a vedere che allora Matteo aveva ragione. Scopriremo una cosa bruttissima, ve lo, ve lo preannuncio, eh? Scopriremo una cosa bruttissima, molto brutta. Gesù erediterà nella sua discendenza, che viene da Ezechia chiaramente, erediterà l'ufficio di chi? Guardate, leggiamo ancora il capitolo 16, ce lo spiega il capitolo 16. Quando divenne re aveva vent'anni, regnò sedici anni a Gerusalemme, non fece ciò che ha retto agli occhi del Signore suo Dio, come Davide il suo antenato, camminò sulla strada dei re di Israele, del nord, fece perfino passare per il fuoco suo figlio. Perché aveva paura. L Emanuele è stato bruciato a Moloch. E agli dèi di Assiria. Purtroppo il secondo libro di cronache peggiora perché dice versetto 3 del capitolo 28 bruciò nella valle del Beninona di Ridura dice a Gerusalemme nella Genna bruciò nella Genna i suoi figli, più di uno, quindi bruciò l'Emanuele più altri bambini, imitando gli abbini delle popolazioni che il Signore aveva scacciato davanti a loro sacrificava e bruciava incenso sulle alture. E qual era la motivazione? Qual era la motivazione? La motivazione la dice al versetto 22. ah, premetto, andiamo prima al versetto 19. Il Signore aveva umiliato Giuda a causa, di, a causa del re Acaz re di Giuda, che aveva fomentato l'immoralità in Giuda, era stato infedele al Signore. Anche Tigla Pileser III terzo ve lo dico io che era il terzo, non c'è scritto qua ma storicamente è il terzo, re di Assiria venne contro di lui e lo oppresse anziché aiutarlo. Accaz addirittura spogliò il tempio, il tempio di Dio. Il palazzo del re dei principi consegnò tutta la Siria, ma non ricevette aiuto. Anche quando si trovava alle strette, quindi quando Isaia gli parlava, gli parlava del bambino che doveva nascere, re Accaz continuava a essere infedele al Signore, sacrificava gli dèi di Damasco, che lo avevano sconfitto. Lui diceva, poiché gli dei di Aram aiutano i, i loro fedeli, io sacrificerò loro ad essi e mi aiuteranno. In realtà essi provocarono la sua caduta e quello di Israele. Acas addirittura chiuse le porte del Tempio ed eresse altari in tutti i crocicchi di Gerusalemme, in tutte le città di Giuda. Poi lui morì, non fu nemmeno seppellito nei sepolcri del re e al suo posto divenne re Ezechia. Quindi non solo ha ammassato l'Emanuele, ha ammassato anche gli altri bambini, quelli di un anno prima e di un anno dopo. Quindi Gesù prenderà il posto, tramite la discendenza di Ezechia, che è stato un santo re, prenderà il posto di essere manuele, quell'Emanuele, quell'Emanuele. Quell che è stato sacrificato e bruciato gli idoli, sarà Gesù a recuperare questa cosa. attenzione, perché Gesù diventa l'Emanuele in effetti. Ma quello che poi è successo dopo che Gesù è stato ucciso, perché anche Gesù è stato ucciso. È eh, mica solo l'Emanuele, figlio di Acas, Gerusalemme subì la stessa identica devastazione. Anzi, ancora peggio, perché almeno i tempi di Acas, Gerusalemme è rimasta profanata, ma è intatta ancora per poco. Ma tutta, tutta la Giudea ha subito una devastazione che non se ne sentì una simile dai tempi dello scisma tra Roboamo e Geroboamo. Quindi, Gesù è stato sacrificato e di fatto, questo dice il Vangelo, i Romani... Dice, meglio che uno muoia affinché tutta la nazione perisca. Vi ricordate questa profezia del sommo sacerdote? E invece sì. cosa è successo. Hanno ucciso di nuovo Esatto, di nuovo è stato ucciso l'Emmanuele, il vero Emanuele, che era Cristo, ma i Romani non hanno risparmiato né la città santa né il popolo. Perché prima con Vespasiano e Tito e poi con, soprattutto dopo con Adriano è successo l'inverosimile in quei 60 anni lì, 65 anni per la precisione. Allora probabilmente aveva ragione Matteo a dire che il vero Emanuele era Cristo, visto quello che poi è successo. Ma perché? Perché il primo Emanuele fu sacrificato, un bambino innocente di 3-4 anni, lui e i suoi fratelli addirittura. Il libro delle cronache. è ancora più pesante. Non parla solo di un bambino, di tutti dei suoi figli piccolini Ezechia no perché aveva già 9, 10 anni lui si è salvato ma i suoi fratelli sono stati uccisi capite che eredità ha preso anche Gesù su di sé? a voi la parola